Sì, allora vi do qualche dettaglio di base, non vi parlo del centro che è un centro interdipartimentale quindi che unisce anime sia informatiche che diciamo umanistiche in senso molto lato, cioè si va dall'umanistica dall classica tra virgolette alla comunicazione, alla giurisprudenza, all'economia, al marketing, quindi insomma è un'umanistica molto allargata, e perché trovate tutto, poi se vi serve altro, me lo, me lo dite, ci possiamo sicuramente poi approfondire, ma insomma trovate tutto sul sito, quindi sito di dhmore.unimore.it, quindi lì trovate anche tipi di progetti in corso, come è nato il centro, qual è il suo regolamento, le sue anime componenti, quindi non vi tedio, diciamo, sulla parte istituzionale, perché è forse la meno rilevante, cioè meglio, è più accessoria rispetto alla vostra domanda. Venendo alla domanda, allora, eh, diciamo, voi secondo me avete individuato un collo di bottiglia in cui tutto il sistema è, cioè noi siamo al collo di bottiglia in cui c'è stata una mh, proliferazione di piattaforme digitali o digital library o banche dati a seconda della, diciamo, del grado di eh, materiale digitalizzato presente o non presente, quindi ti do solo i dati oppure ti do dei dati attaccati a un'immagine essenzialmente, eh, però al di là della, del, delle formule ehm, il, il, il problema che è stato prima dei cataloghi adesso è delle banche dati e delle digital library è proprio quello che ognuno ha seguito un po' un suo metodo empirico ehm, di fatto e che eh, il grande sforzo adesso che in Italia non è stato fatto in Francia l'hanno fatto vent'anni fa ormai è quello di razionalizzare e ricondurre a unità o a interoperabilità comunque le varie banche dati e, e come sarebbe la, la vostra, diciamo, cioè quella di cui voi mi avete parlato, insomma, che, che eh, mirereste a fare. Ma noi non miriamo a fare una banca dati, eh, scusi se l'interrompo, miriamo miriamo ah. a raccogliere dati utili a che vengano fatte proprio nella direzione che dice lei, evitando doppioni, strade idiosincrasiche, eccetera. Questo sì, è un sì. Po sì, è sì, sì, sì, sì, sì. Okay. ricerca di rilevazione, non di implementazione di che. Ok, ok, ok. La situazione, quindi già lei ci sta cioè, dicendo appunto degli elementi su, rispetto al quadro. Certo. Questo Francia, eh, questo... questo Gallica, studio... Gallica, se lei va su... Sì, la, la, che, che è quella dove capitiamo senza saperlo, quando cerchiamo qualche documento che ha la Biblioteca Nazionale de France o dintorni, un libro... Un... La dottoressa Antoniola eh. ha fatto un dottorato all'Ecole di Allora direi che dovrebbe sapere che cos'è sì. Gallicà, quindi... No, eh, sì. Anche lo so, anche io, quindi... Sì, sì. No, ma infatti no, no, dire, che dire... che ne, ne avrà abbondantemente avrà... fruito... D'altra parte che i francesi centralizzano e noi ci mettiamo dei secoli in più, mi sembra anche un classicone, no. quindi... Sì, sì, sì, non è una cosa nuova nella storia. No. E no. Però, appunto, al di là di questo, diciamo, vi posso dire come abbiamo provato a ragionare noi sul prototipo di, di Digital Library di Modena, cioè dove Modena è un prototipo, non è l'obiettivo, che adesso si estende a Reggio e che sta iniziando a lavorare ad esempio con la città del Vaticano, per dirne un'altra, quindi non ha una base territoriale, io ve la presenterò mh, territoriale perché l'esperimento prototipale è stato su un territorio, eh, ma non è la vocazione di questa banca dati, di, di questa scusate digital library. In estrema sintesi, noi abbiamo fatto qualcosa che tipologicamente può essere un po' simile a quello che state, diciamo, tentando di capire voi rispetto ai soggetti e al territorio di cui eh, mi avete parlato, e cioè noi abbiamo preso vari istituti culturali. Eh, che detenevano patrimonio. Noi siamo aperti a tutti, cioè chi vuole venire può aderire, non, abbia, non siamo noi che li scegliamo, noi siamo, siamo una specie di condominio eh, accogliente. E ehm, al netto di questo eh, abbiamo ehm, sostanzialmente accolto tutti e sviluppato con loro una riflessione su qual era una base comune, che vuol dire, diciamo, tradotto, quali sono i dati, le tipologie di metadati. Eh, che tutti possiamo dirci vanno bene per tutti, tenendo presente che avete patrimoni differenti per tipologia documentaria, documentaria vuol dire dal documento al quadro, all'oggetto, all'audiovisivo, al, eh, al, eh, al libro e così via, insomma tutto, tutto, tutto ciò che può essere testimonianza culturale essenzialmente, in senso molto lato, e, quindi tenendo presente che avete diversi tipi di documentazione, diversi obiettivi istituzionali, perché andiamo dall'archivio delle pergamene del Medioevo ai eh, manifesti degli anni 70 delle femministe, per di due estremi a caso, e mh, e che eh, siete parte di istituzioni che hanno anche obiettivi molto diversi tra di loro, c'è chi lavora sulla memoria del Novecento in una chiave più di impatto sociale, eh, c'è chi invece è un classico istituto di conservazione, per dire un archivio di Stato, eh, c'è chi ha invece appunto un, magari è un museo, quindi ha una necessità di dialogo col pubblico diverso e così via. E, e adesso stiamo sviluppando questa stessa interlocuzione, cioè questa piattaforma che ora voi se mh, andate a vedere è, è in fase di implementazione, è stata rilasciata a febbraio, quindi è da poco che esiste. E, e lo trova, è lodovico.medialibrary.it, sul nostro sito trovate tutti i riferimenti. E, mh, questa, questa piattaforma è federativa, cioè noi abbiamo deciso di dire: OK, tutti quelli che aderiscono, aderiscono in qualche modo. Um, cioè come se si facesse una sorta di patto che nasce da una lunga riflessione, perché ci abbiamo messo un anno e mezzo di dialogo con loro per farli arrivare a una base comune, governata da noi però, cioè su una nostra proposta. Ma quando lei dice con loro sta dicendo sta riferendo Modena, Reggio e Vaticano? Per No, per ora sto dicendo solo Modena, che è stato il prototipo. Modena, eh, però quindi... questo le posso interrompere anch'io, perché sì, sì, abbiamo certo. fatto lunedì una, un seminario con un gruppo di operatori tecnici per vedere gli, sì. come sono i possibili dispositivi applicativi che si possono usare e alcuni di questi variamente abbiamo collaborato alla costruzione della... Dell'archivio digitale e biblioteche estense di sì, sì, la tecnologia e è la, la stessa. La domanda era: tra questi federati c'è anche la biblioteca estense e quel sistema lì di cui noi, per questo recente anche chiarimento, siamo abbastanza a conoscenza o no? Sì, l'architettura è identica e la biblioteca estense è una, cosa, è una condizione leggermente diversa da tutti gli altri enti culturali di cui abbiamo, di, del territorio di Modena perché è stata quella che è riuscita con un finanziamento grandissimo da parte di una fondazione privata a, ehm, a sostenere sostanzialmente le spese, chiamiamole di impianto. Ora cosa è successo? Che noi abbiamo preso questa tecnologia, cioè la, lo stesso schema, okay, che però nel caso dell'estense è verticale, cioè è solo sulla biblioteca estense, e l'abbiamo sostanzialmente adattato, noi università scusate, l'abbiamo adattato ha una platea di, di eh, potenziali interessati mh, plurale. A adesso che questa cosa è stata messa a terra, l'abbiamo fatta, l'abbiamo prototipata e eh, si sta estendendo a accogliere altri territori, Reggio, Vaticano, quelle cose che vi accennavo, a questo punto noi stiamo anche dialogando con la biblioteca Estense, che ha già quindi la sua digital library, che è una sorta di gemella della nostra, per arrivare invece a una unificazione delle due digital library, che è un'opzione, tecnicamente parlando, eh, di mera visualizzazione, cioè ve la dico al contrario, perché il percorso genetico della cosa è diverso da quello che invece se uno parte ex novo oggi farebbe. Oggi si farebbe così, io offro, ti offro questa piattaforma, questa digital library federativa, a te ente culturale o ente in generale che sei interessato a... A Digitalizzare e archiviare e rendere fruibile il tuo patrimonio, questa piattaforma ha un patto federativo sottostante, cioè un modello di metadattazione che è quello e che deve essere quello e rispetto al quale si ingaggia un, un confronto che è un confronto ehm, che dire, vi direi interpretativo. Mi spiego. Prendo l'esempio con, con una cosa molto semplice, la categoria titolo che c'è per tutti deve essere così e deve essere titolo e tutti devono riempirla e standardizzarla. Che cosa vuol dire titolo se eh, sono davanti a un libro è intuitivo, Che cosa vuol dire invece titolo se sono di fronte a una registrazione audio? O a uno spettacolo teatrale, o allora, questo questo genere di adattamento che è come io interpreto rispetto a uno specifico patrimonio, quella categoria che è un contenuto eminentemente di ricerca. Questa cosa è il percorso di accompagnamento che tu fai con l'ente culturale, con l'ente scusate, chiunque, qualunque, chiunque esso sia. Questa parte, la parte, diciamo, è il vero, um, diciamo così, problema di impianto, tra virgolette, cioè la vera difficoltà che io ho all'inizio per portare qualcuno dentro al sistema. Eh, è la, la, diciamo, la fatica, la costruzione che devo fare, ma al netto di questo, eh, eh, diciamo, il dopo, però, se tutti entrano in quell'architettura e ci entrano, interpretandola nella maniera confacente alla loro missione, al loro obiettivo, a quel punto dopo tutti i dati di tutti dialogano. E, e il plus valore sta qui, cioè nel fatto che nel momento in cui io ho un, ho un processo centralizzato, questo processo diventa automaticamente federativo. Eh, perché i dati vengono standardizzati tutti alla stessa maniera e vi parlo di cose banali eh? Luigi II, come lo faccio col 2, col 2 romano, col 2 il pallino, eh, sono banalità però se lo faccio in un modo nell'altro o nell'altro ancora, i dati non, non lo provo, ancora. certo eh, eh, però, però scusi, posso Pre, fare prego, un certo, perché, per capire non per impedire di proseguire La, cioè, questa cosa che lei sta dicendo riguarda i cataloghi, cioè riguarda la, il modo in cui sono inseriti i dati, esistono già dei catalogo, per dire IQ ha uno standard unificato che non riguarda, sì. se lei va a vedere le registrazioni de, audio ci sono anche quelle in IQ, certo. cioè per dire che il catalogo c'è già, quello che fate voi cos'è? Un, un approfondimento del catalogo no. o la messa a disposizione sulla base del catalogo di materiale digitalizzato? Esatto, è questo il punto, cioè la differenza tra una banca dati o un catalogo e noi è che noi siamo una digital library, cioè diamo il materiale digitalizzato e ovviamente il materiale digitalizzato sotto per essere fruibile ha un catalogo e una banca dati, cioè ha una banca dati, ha anche un catalogo e poi una banca dati, quindi ha un catalogo una banca dati sotto. Eh, che noi gestiamo con un software ma questo se l'avete sono gli stessi applicativi che avete visto per la, la, la biblioteca estense quindi sono Arianna che è un software di archiviazione che è usato da quasi tutti gli istituti culturali che pertengono al mondo della, degli archivi ad esempio quindi questo è un grande vantaggio operativo perché possiamo direttamente assorbire i metadati da lì eh, c'è un altro sistema che si chiama Jarvis che però al di là del nome è ciò che Uh, gestisce le immagini, okay? e c'è Mlol, che è il sistema che usiamo per il catalogo, eh, per, per diciamo l'Emilia Romagna usano normalmente per i, suoi, per i suoi libri e per le sue biblioteche, che associa questi due ingredienti, quindi rende restituisce all'utente l'immagine Jarvis associata ai metadati, Arianna. Quindi di fatto ricongiunge questi due elementi, sono tre livelli sostanzialmente, archiviazione, trattamento immagini e restituzione del combinato tra le due. E nel, vostro, cioè, quindi nel vostro caso il punto potrebbe essere eh, o che tutti si rifanno eh, se i materiali sono omogenei tipologicamente, ha un catalogo di riferimento, l'ICU può essere ad esempio un, un, scusate, un tipo di metadatazione di riferimento, ovvero un criterio di catalogazione e l'ICU ne, ne può fornire uno, anche se vi aggiungo il grande svantaggio forse del criterio di ICU è la pesantezza, cioè il fatto che eh, è come per i manoscritti, sarebbe la stessa cosa per Manus, che è invece il sistema che l'ICU ha elaborato per la metadatazione dei manoscritti, sono sistemi pesanti, cioè pensati diciamo, con criteri eh, biblioteconomici o comunque catalografici molto rigorosi. Questa cosa a volte è il famoso ottimo che è nemico del buono, cioè per fare una scheda rischio di metterci a volte, non so, di un manoscritto ci posso mettere anche un'ora. Okay? Il nostro sistema di metadatazione, che ovviamente ha un rigore scientifico di base ineludibile, ma è invece è pensato per andare molto più rapido, perché il plus valore non sta, diciamo, nella eh, profondità e raffinatezza del dato, perché io l'oggetto lo vedo, cioè lo posso fruire direttamente. Quindi il grado descrittivo è importante, naturalmente è importante che sia preciso, scientificamente attendibile, ma è importante che sia, che mi consenta di ritrovare l'oggetto, dopo l'oggetto lo vedo, cioè lo fruisco. Quindi non ho bisogno per intenderci, faccio un esempio molto, molto banale, di dire eh, il manoscritto ha per ogni pagina 30 righe eh, su due colonne, faccio per dire un elemento a caso, eh, o a pagina 5 si trova una miniatura, okay? cosa che magari Manus mi chiede, perché io lo posso vedere spogliare quel manoscritto. Quindi sostanzialmente mentre l'IQ pensa a un dato di catalogo, cioè un dato che è privo di, una, di, una, di un oggetto accanto, la digital library prende il catalogo o il, dato, o il cosiddetto metadato e lo associa a un oggetto e questo naturalmente funziona se eh, alleggerisce li, la, la metadatazione, eh, nel senso che così io riesco a metadatare molto più rapidamente e quindi a rendere fruibile molto più materiale. E ciò non toglie che la cosa importante è che l'architettura però dei metadati sia pensata prima in maniera molto rigorosa e, e poi adattata di caso in caso in maniera adeguata, quindi se uno mi dice io come titolo ci voglio mettere le mie impressioni sul film, no, il titolo dobbiamo codificare, che è un titolo che è una sciocchezza naturalmente, ma... Eh, descrivi in qualche modo il contenuto di massima dell'opera o dell'oggetto che stai catalogando, poi dopodiché lo fai eh, con eh, hai un grado di libertà dentro questa cosa. però diciamo il sistema funziona se tutti si attengono a delle regole di minima comuni e condivise. Quindi, questo è sostanzialmente la non pol, il nostro impianto di base. E noi questo sistema di metadattazione, che badate, è un sistema poi molto, molto semplice, cioè che parte. E parte da, ehm, diciamo, immaginate che Arianna è un software di archiviazione che può avere, non ehm, adesso non ricordo, ma qualcosa come eh, 300 campi implementabili. Mlol, quindi chi me lo restituisce, di campi ne ha eh, 15. Quindi noi ci, ci troviamo tra un cioè una stivabilità di dati eh, tendente a infinito e una possibilità di restituire dati invece molto ristretta, perché ovviamente sono due obiettivi completamente diversi. In uno ti voglio far trovare un oggetto e te lo voglio in qualche modo restituire in maniera semplice e intuitiva, nel secondo invece ho bisogno di archiviare dei dati perché sono un archivista o sono un ente culturale, eccetera, eccetera, e che ha bisogno di informazioni aggiuntive, e quello che è. Eh, al netto di tutto questo noi abbiamo elaborato diciamo, sostanzialmente un che cosa prendo da Arianna e che cosa posso, che, diciamo riconducendolo in maniera univoca a una categoria di restituzione che viene fatta da Mlol, quindi questa è stata eh, la, l'associazione, per capire cosa era imprescindibile ci siamo messi in dialogo con gli enti culturali, una volta validato il modello, il modello però è quello adesso, punto. Quindi adesso un po' il discorso è, adesso che il prototipo l'abbiamo creato, l'abbiamo messo a terra, l'abbiamo fatto girare, eh, vediamo che funziona, eh, o comunque, cioè in realtà lo stiamo migliorando, ma insomma diciamo sostanzialmente, eh, sì, non abbiamo trovato controindicazioni strutturali al momento, eh, quindi ci pare che vada, adesso chi aderisce, aderisce a quel modello lì, fatto così, punto. E quindi secondo me è un po' questa la chiave, cioè la chiave è quella appunto di aggregare in maniera federativa, perché, cioè, dopodiché vi, vi aggiungo l'ultima cosa, siccome comunque le varie istituzioni hanno poi, specie quelle grandi, hanno esigenze di eh, visibilità eh, istituzionale, la nostra piattaforma Digital Library è una digital library ehm, multi-tenant cosiddetta: cioè dove ogni ente è invisibilmente per l'utente, quindi l'utente non si accorge di questo, ma ogni ente ha i suoi dati in un suo canale, diciamo così. L'utente non si accorge di nulla perché l'utente vede tutto insieme e può ovviamente filtrare, ma il concetto è che l'utente non vede per ente, l'utente vede tutto, quello che, che risponde alle sue chiavi di ricerca. Poi lo può filtrare per ente, per altre categorie, per tipologie, poi può, può fare tutti i suoi filtri. Ehm, se un ente vuole, cioè ha esigenze, chiamiamole identitarie, può essenzialmente ehm, avere un'interfaccia personalizzata che fa vedere all'utente il suo patrimonio e non quello degli altri, ma quest interfa questa interfaccia comunica con il sistema, quindi di fatto ha sostanzialmente eh, due, livelli di restituisce due livelli di risultati, uno che è solo pertinente all'ente e un secondo livello che è sotto fisicamente dei risultati, che è pertinente al sistema. C'è poi un terzo livello che è il mondo open, quindi questo... Diciamo, questa piattaforma dialoga con tutte le altre piattaforme, ad esempio Gallica, eh, che aderiscono allo stesso protocollo informatico che noi usiamo, che è il Triple IF, che è la stessa cosa che avete trovato nella biblioteca estense, quindi è sempre la stessa tecnologia. Quindi, questo è un po' un bilanciamento tra esigenze identitarie, diciamo così, che sono legittime, perché poi eh, ognuno ha da sviluppare la sua, la sua mission, il suo, il suo, la sua funzione, eccetera, eccetera. E, eh, invece, mh, e invece un'esigenza federativa che è un'esigenza di servizio all'utente fondamentalmente. Beh, una domanda, ha un costo poter accedere per un utente, per un pubblico generico? No. Le, la filosofia è assolutamente no open access, no. Eh, e per gli enti culturali al momento aderire, cioè un ente culturale che deve aderire, il costo è in gran parte per ora in pancia all'università, però il costo dell'infrastruttura grossa diciamo, però il costo è abbastanza minimo per invece un, un, un utente inteso come ente che vuole depositare il suo patrimonio, nel senso che stiamo parlando di un canone che adesso vado a spanne, eh, un canone anno, c'è cioè un piccolo costo di impianto che sono intorno ai 2000 euro eh, per, per aprire diciamo, il, proprio, il proprio tenant, cioè il proprio spazio a, a sé riservato. E, e poi c'è un canone anno che è intorno ai mi pare 1000 euro all'anno questo canone vuol dire che il tuo tenant viene, il tuo tenant istituzione viene mantenuto eh, aggiornato, manutenuto eh, servizi di recovery preservazione eccetera eccetera eccetera quindi queste sono un pochino le quindi per dirvi che è un costo sostanzialmente inferiore a quello di un sito ecco quindi ma è una domanda, un'altra: cioè, eh. nel senso che partecipano già a, questo, a questa sua piattaforma federativa, sì. eh, ci sono istituzioni che per lo più fanno riferimento ad archivi di che tipo? Più, per lo più di eh, qualità ah, no? o anche di, eh, a un materiale audiovisivo? Allora, di materiale audiovisivo, alcuni lo hanno, non, lo, non abbiamo ancora iniziato a caricare, cioè non, non abbiamo ancora affrontato il caricamento di queste collezioni. Perché loro hanno. Perché il nostro criterio è diteci voi cos'è prioritario per voi in questo momento far vedere, e, cioè qual è il pezzo di patrimonio culturale vostro che voi detenete che voi volete versare. Per ora, eh, per, per ora in questo momento, se, diciamo, se aspettate due mesi ne trovate molto di più. Diciamo che tra due mesi trovate eh, dal manoscritto antico al codice miniato. Al materiale a stampa, eh, già lo trovate queste tre cose, troverete dei dati lo scritti tra un po' ehm, e degli oggetti: dei reperti museali. Questi sono, che sono degli oggetti: sono dei reperti anatomici di un teatro anatomico. Questi sono diciamo, gli oggetti, le, le tipologie che, che più o meno adesso, cioè a breve, meglio non adesso non ancora, ma a breve, nel giro di un mese e mezzo o due, troverete fisicamente sull'odoico. Però cioè, la mia domanda è, per esempio, mettiamo il caso che se poi si stendesse a Bologna, la cineteca potrebbe sì. fare parte, per esempio, con sì. i materiali di questa piattaforma? Assolutamente cioè, sì. O chiaramente, esclusivamente film, eccetera? Certo, certo, certo. sì sì sì. No, Vabbè, lo ovviamente... che vi volevo dire è che non l'abbiamo ancora rilasciato, cioè non ci sono stati ancora enti culturali che pur possedendoli, filmati ad esempio, ci hanno detto per noi è prioritario che adesso rilasciamo questo sulla piattaforma, hanno preferito dirci altri materiali che loro hanno, però assolutamente sì sì, audiovisivo e l'oggetto museale che però più o meno abbiamo già sdoganato, anche se ancora non si vede, cioè non è ancora rilasciato, eh, Sono, eh, soprattutto il, mul il multimediale in generale è il prossimo step, cioè la documentazione nativa digitale o Audiovisiva, cioè, fruibile in, solo in, in cioè solo, so, solo, tra virgolette, diciamo in formato digitale. Sì, sì, è il prossimo step questo, assolutamente. Beh, io avevo un paio di domande relative. poi, non vogliamo rubare troppo tempo, mi interessava molto anche il punto eventuali sue indicazioni per reperire raccolte di best practice che è un'altra cosa quella che abbiamo, di cui abbiamo parlato fino adesso sì. eh, le mie domande erano proprio direi, una di natura se vuole anche politica cioè nel momento in cui lei dice eh, il mio scopo è superare che ciascuno, lo stadio in cui ciascuno si fa la, il suo catalogo, la sua libreria digitale sì cioè la sua biblioteca digitale costruisce in modo differenziale però eh, lei dice: il Q è troppo pesante per usarlo come termine di riferimento però d'altra parte quello è il catalogo unico nazionale volendo dire in cui, a cui tutti afferiscono cioè lei sta cercando di imporre lei intendo questo progetto certo. di imporre uno standard innovativo che però si presenta come diverso da quelli finora esistenti, cioè anziché carichi secondo me <ride> Eh, cioè, uno per esempio non è che lei faccia l'esempio della Francia, che io ricordi eh, dal catalogo della BNF direttamente si accede a Gallica per qualunque hanno scritto disponibile, sì. cioè c'è una connessione, non una costruzione di un altro sistema parallelo, se no appunto il principio politico di costruire un, un elemento che centralizza, nel senso che rende accessibile da qualunque punto, in realtà è una rete, eh, diventa eh, qualcosa che si perde per strada. La seconda domanda è un dubbio, cioè, volevo capire come è il sì, sì. posizionamento rispetto a questo tema, la seconda domanda invece è relativa a un aspetto, eh, cioè in sostanza io quando costruisco un catalogo, un'accessibilità una di una digital library basata su 15 eh, items, io a, quel, record, io a quel punto ho una, una possibilità di ricerca molto limitata. Quando io incrocio i dati chiedo cosa c'è di questo in tutta la digital library e questo passa attraverso quello che è stato taggato, codificato sì. eh, nei, 15, nei 15 record. È alle, alle porte, pensando a cose che non, non bisogna rifare da capo ogni volta che c'è una svolta tecnologica, e alle porte evidentemente una costruzione con degli strumenti di ricerca basati sull'intelligenza artificiale che probabilmente renderanno superfluo il tag o quantomeno andranno molto al di là perché diventano ricerche che elaborano delle grandi masse di dati sulla base, io chiedo a tutti i film che sono centinaia di migliaia che ci sono nella Cineteca di Bologna, faccio per lì che è una delle più grandi d'Italia, certo. per quello, non solo perché sono questo progetto, Tutte le scene in cui compare un gatto e quello me le tira fuori, saranno sono alcuni milioni. Ecco, il vostro eh, modello di, di digital library prevede che questa cosa stravolga eh, la catalogazione? Cioè è aperto a questo sviluppo sì, sì. o andrà ristrutturato sì, sì, sì. sulla base di un eventuale sviluppo del genere? No. Parto da quest'ultima domanda, poi arriva alla prima perché la prima è semplice. Eh, no, nel senso che noi abbiamo al nostro interno ma è una componente sperimentale, quindi non, eh, non, non la vedete applicata adesso. Abbiamo un gruppo che eh, lavora con l'intelligenza artificiale, interno al, al nostro centro, ehm, che già sta sviluppando l'intelligenza artificiale, cioè allena degli algoritmi in questo caso di riconoscimento automatico del manoscritto, del testo manoscritto che è diciamo una sorta di eh, evolu prodotto evoluto rispetto al, ehm, all'OCR, al banale OCR che si applica invece al testo a stampa e, e eh, loro già lavorano sul riconoscimento dell'immagine, quindi diciamo invece applicabile l'audiovisivo e su quello hanno già ottimi risultati, quindi su quello... Eh, siamo noi che non gli abbiamo chiesto ancora di lavorare su, que eh, su questo fronte perché non abbiamo ancora materiale su, su, diciamo, di questa tipologia. Al netto di questo la mia risposta è no, in questo senso che ehm, se un, un, un sistema di intelligenza artificiale ci genera dei metadati, a noi non fa problema, l'importante è capire dove li canalizziamo. Per cui, prendo l'esempio del gatto, il gatto per me è un soggetto, quindi è bene che vada dentro al campo subject. Se poi questo campo me lo, diciamo, viene, eh, viene, diciamo, è un tag che viene generato da un sistema diciamo, di intelligenza artificiale o aggiungo io un tool alla piattaforma che mi consente di interrogare i file nativamente audiovisivi oppure i manoscritti, eh, tutti i manoscritti dove tu, algoritmo, vedi comparire la parola papà, bene, sono per noi, sono degli, dei tool, cioè degli accessori, diciamo, alla piattaforma, eh, che sono però integrati, questo voglio dire, cioè sono degli accessori nel senso che usciamo, tra virgolette, dalla logica del catalogo, quindi della ricercabilità attraverso chiavi di ricerca che sono preimpostate da, una, da un filtro critico di un essere umano, dell'attribuzione di una rilevanza per una serie di parole chiave affidiamo pubblica. esattamente ci affidiamo invece a un altro sistema che va benissimo eh, che non è un problema eh, eh, però sì questo si può fare rispetto all'IQ il punto non è ehm, l'IQ, Manus e tutti gli altri software media, di media xdams che tipo la nostra regione usa particolarmente il problema non è fare una cosa diversa da loro è, è, cioè, quello che fanno che c'è in questi sistemi va benissimo dobbiamo solo capire come quali dati estrarre e da dove per poi importarli, diciamo così, dentro questo sistema e ovviamente questa logica può valere anche al contrario di come ve la sto raccontando il problema è la, è la comunicabilità tra esatto, i sistemi esatto. questo però oggi è abbastanza basica e, e al netto di questo la diversità direi che sta nell'obiettivo dei due strumenti, cioè mentre l'IQ appunto è un, eh, deve costruire cataloghi, quindi basati diciamo, poi a, adesso si iniziano anche a linkare Opac, ad esempio a Google Books ogni tanto, però mentre deve costruire cataloghi... Abbastanza repressati... spesso direi, cioè, esatto. è anche più anche Amazon, sempre quello... Esatto, esatto, però la cosa che succede è che quando poi eh, accade questo, c'è cioè questo tipo di link, ehm, uno poi abbandona il catalogo, cioè quando è dentro la digital library non guarda più il catalogo, e perché hanno di fatto due obiettivi diversi, allora il punto è una volta che io mi sono orientato, se, se, se devo costruire una digital library l'importante è che io arrivi all'oggetto che mi interessa o che mi può interessare, eh, se per fare questo estraggo alcuni dati di catalogo presi da IQ o da chi per loro, va benissimo, questo non è un problema. No, il problema è quello del, del, neanche del sovraordinamento, ma della connessione tra i due, che tocca esattamente nelle due direzioni di marcia, perché se no. Non si riesce a capire, certo, cioè, se certo. no procede in parallelo e non, non ha senso, è la moltiplicazione no, no, degli no, ambienti. Sono, sono d'accordo, no, no, però su questo non intravedo oggi particolari problemi tecnologici. Così. Detto questo, io le chiedo poi se Valentina ha altre cose da chiedere su questo punto, se no passo al successivo, di dimmi. Eh, dimmi rispetto alla questione best practice, eh, cioè nel senso a questo punto... Per voi il modello, la vostra best practice di riferimento sia stata Gallicà, per l'appunto. È stata? Ah, Gallicà. Ehm, SNI, cioè è stata in generale il tentativo di non disperdere sotto sottocataloghi, diciamo, parcellizzati, ma di cercare di unificare, la, eh, di, di unificare cioè di, di federare il più possibile nativamente gli archivi su cui volevamo lavorare quindi di proporre un modello federativo e non un modello verticale. E da questo punto di vista sì, Gallica è un ottimo esempio, sì sì, sicuramente, ma anche europeana. E quali, ah, okay, infatti le stavo cui stiamo dialogando sono? per portare Lodovico su europeana. Ah, ok. Cioè, se dialogando vuol dire stiamo cercando di capire quello che diceva il professore prima, cioè come trasferire i dati e rendere interoperabili i dati. Capito. Quindi Gallica Europeana, abbiamo già detto, e però le dicevo, ma non che lei debba saperlo, ma visto che la sentiamo, eh, a noi è utile appunto interpellare quelli con cui abbiamo contato su questo. Lei ha idea di quale possa essere la, cioè se esiste, dove si trova una, raccolta di best practice in questa, per questo tema o non vuole eh, mente niente? Praticamente vi direi paese che vai, cioè paese nel senso che a, a ogni, ogni parrocchia le elabora le sue pretendendo che siano migliori di quelle degli altri. Eh, al momento sì, la risposta burocraticamente ineccepibile è sicuramente, però capite già che è contraria alla logica federativa che vi dicevo, è che eh, tendenzialmente appunto bisogna fare riferimento ai parametri dell'IQ, sicuramente, perché è chiaro che è l'istituto preposto a questo tipo di, di elaborazione dati, tenendo presente, tuttavia che l'IQ ehm, solo in parte, cioè diciamo la maschera di metadattazione dell'IQ, quindi il sistema con cui i dati, meglio di catalogo, che l'IQ ricerca sono dati che hanno, poca base comune tra le varie tipologie documentarie e molti gradi di variabilità, per cui una mappa geografica viene catalogata in un modo, un audiovisivo ha altri campi rispetto alla mappa geografica e, e per eh, gli oggetti bisognerebbe andare invece nei, nelle catalogazioni delle soprintendenze e così via. Quindi non c'è una... E Poi lì c'è anche come dire, il nano nella, sotto la scacchiera, perché a me delle volte mi hanno telefonato a casa per sapere se dei dati su dei, dei record che mi riguardavano, quindi siamo proprio all'estremo, c'è esatto. una cura 1 a uno del... Del catalogo attore certo. con l'oggetto, ma questo capisco che no, io sì. dicevo quello che è interessante è non disperdere il carattere di catalogo unico, poi certo, che no, che sono, no, sono d'accordo. Infatti, bisogna però, diciamo che l, la, secondo me l'arco a tendere adesso se posso permettermi, non è tanto. cioè se vi dovessi dire più che lì, più che lì, nel senso più che guardare a Roma, guarderei a Bruxelles, nel senso che la dimensione ormai è quella tendenzialmente di capire come creare sistemi che siano integrabili e integrati con Europeana, perché Europeana è stata eletta ormai da un anno come il repository del patrimonio culturale europeo dalla Commissione europea, quindi eh, è un po' quella la direzione di marcia, poi è chiaro che è molto importante ehm, dare il più possibile omogeneità anche ai patrimoni culturali diciamo, dei singoli paesi, nel nostro caso dell'Italia. Um, però, um, secondo me, non ce, non ce la faremo mai. Cioè, nel senso però che così a NASO, non è il mio campo. Però eh, cioè a NASO mi sembra che, però, il senso sia di cercare di connettere i sistemi nazionali a uno sovranazionale, esatto, che esatto. non rifare tutto in base esatto, a un modello così, sovranazionale. L'europeana vuole fare questo esattamente. Sì. L'europeana sì. vuole fare questo, sì. Questo l'abbiamo capito, ma si tratta anche di capire con che via, insomma, se uno deve eh, spianare il terreno prima di costruire, oppure se crea dei nessi tra i diversi quartieri separati, se Sì, sì. lavorando con gli architetti, mi vengono delle metafore strane, ma detto questo è sì, sì. un po'. No, ma è semplicemente, diciamo, è più da scultore, forse come metafora, ma diciamo che Europeana fa un calco della tua banca dati, se la mette in pancia e a quel punto la tua banca dati la tua digital library, nel caso Lodovico, è su europeana a quel punto, quindi le due cose, ed è un meccanismo di export molto automatico, cioè non è una cosa che implichi eh, particolari, come dire, sforzi umani o catalografici. Ho capito, questo sì, no, penso anch'io, a quel punto si tratta di far dialogare delle banche dati, e non di rifarle, per appunto era il problema che le segnalava. ma detto questo scusi se mi ripeto, ma è per l'estrema chiarezza in modo da non aver trascurato niente, sì. quindi a lei non risultano raccolte di best practice, c'è cioè, qualcuno che si è messo lì a dire ci sono 20-30 paesi o 20-30 sistemi o all'interno di un paese 10 di sistemi diversi queste uh, fate riferimento ai migliori che sono questo, questo e questo, se non appunto le scelte dell'Unione Europea che lei stava dicendo. Esatto, no, eh. vi dico di no, la risposta. Non, non è ci, sono, lei, no, è... ci sono secondo lei. No, ci sono è degustibus la regola, cioè nel senso che ci sono ehm, soprattutto i libri che trattano i problemi legati alle digital humanities fondamentalmente, quindi... Eh, propongono sempre esempi di progetti di, di Digital Humanities o, di catalogo, o, o per dire non so se guardate su eh, riviste specializzate per esempio Archival Science eccetera ci sono periodicamente delle eh, notizie diciamo sui sistemi eh, però siamo in una fase ancora diciamo molto sperimentale per certi eh aspetti Sì, è per questo Qui, che si tratta di andare anche per l'Iran Non è esatto non c'è diciamo quella quella Posso dire, non, non siamo ancora di fatto a quel livello, per cui ehm, che ne so, io per catalogare un manoscritto siamo tutti d'accordo. Che eh, Certo, certo, ma là, di orto, eccetera. Sì. Siamo un a un museo, ma fatto allo standard e si adeguano. È... Esatto. Di solito è mi aggancio a uno standard che mi convince che mm. è fatto da qualcun altro, mm. sì. però non è uno standard e che poi di solito c'è quello francese quello tedesco, quello inglese e poi arriva la live of congress no, detto questo qui, eh, visto che per i, ha fatto questo inciso e lei mi sembra molto più addentro ah, sul tema che non è specifico rispetto a quello di cui stiamo parlando ma di, di suo è un mare magno quali, secondo lei si se dovesse dire due titoli di libri per entrare nelle digital humanities buoni quali sono? Allora, guardate, c'è cioè una cosa secondo me molto basica, eh, è un po' metodologica, ma una, una parte che si chiama umanistica digitale, che a parte un, una lunga omelia sulle sorti magnifiche del digitale iniziale, però ha dopo tutta una serie di ehm, casistiche anche <ride> di, di, di progetti che sono, che sono stati fatti. Eh, per il resto, diciamo... Che cos'è un libro questo? Sì sì è un librino della, della Mondadori che in realtà è un libro scritto da un gruppo di Digital Humanities di Harvard negli Stati Uniti che poi è stato tradotto, si chiama proprio Umanistica underscore digitale ed è un librino molto Mondadori molto... Arnoldo sì, sì sì Mondadori 2014 direi o, 2000, sì, o 2016, non mi ricordo più Tra, è, è la traduzione di un libro del 2009 quindi è un po' datato, ma è, è, è, è interessante e per il resto il mio consiglio sarebbe invece quello cioè di banalmente di guardare, cioè di guardare nel senso che il posto, che quelli sono i problemi metodologici, secondo me è molto utile da questo punto di vista, anche perché è un gruppo forse più vivace che, che ha lavorato su questo, eh, in termini teorici, quindi poi in termini anche metodologici, per il resto secondo me la cosa più sensata eh, è cercare di, cioè banalmente, interro interrogare nel senso di guardare, eh, il sito del, del consorzio IIIF che è, una, che è, una, è una, come si dice, un protocollo informatico federativo per natura legato alle immagini in questo caso e, e poi appunto mi, mi appoggerei proprio come riferimento ai siti di, di Europeana e di Gallica, se volete cioè guardare lì quali sono i criteri che loro hanno utilizzato perché fondamentalmente il digitale sì, ha una, appunto come dicevo c'è questo libro che sicuramente può avere una, una, dare un'idea un metodologica, ma la verità è che i, i, diciamo, le digital humanities crescono per progetti più o meno trial and error sostanzialmente, più o meno di successo che poi progressivamente vengono superati da qualcun altro. Eh, quindi se vi dovessi dire cosa iniziamo a guardare con chi mi metto in dialogo io andrei dritto su europeana da questo punto di vista Sì, sì no questo la ringraziamo eravamo già orientati lì no, visto che ha citato dei libri è questo che mi era curiosito sì, che sì, sì, sì, questo se ce n'era ne qualcuno che riteneva particolarmente utile perché sì, anche solo è già difficile intendersi quando si, si parla di, di digital humanities di cosa si sta sì, parlando sì, sì lo usano un po' come un mantra per non stare, forse dei problemi, questo è pieno, ho capito, la ringrazio molto di tutto ciò. Valentina, tu hai altre cose da chiedere? C'è qualche punto che ti vorresti approfondire? No, mi sembra che insomma qui abbiamo un quadro complessivo. Al limite, penso, se possiamo casmare al limite riscriverle se avessimo dei dubbi. certo. No, no, volentieri, e poi se vi fa piacere anche, cioè, se ritenete che a un certo punto sia utile stabilire un dialogo con questi soggetti, noi siamo disponibili. Quindi, da questo ah, punto volentieri, di questo. questo noi lo segnali, segnaliamo la vostra disponibilità. Quantomeno. Poi, per il resto, se noi avremo degli sviluppi in questo tipo di ricerca, senz'altro ci ritroviamo.